Sinegine 2019 è l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi, sono in compagnia di Angelo Semerano, founder e CEO di Gestim. Ciao e... Ciao momento... Gerardo. Allora, un commento a caldo su questo pomeriggio ricco, insomma, di spicce e contenuti. Ricchissimo i contenuti come sempre, temi interessanti, bellissima platea che cresce ogni anno sempre di più e rimane già... fino all'ultimo, eh? eh? all io oggi avevo il compito in grado di chiudere l'evento con un po' di pepe dai. Eh, ah, appunto. dai. e comunque devo dire tutti sempre molto attenti e interessati. Nel tuo speech hai trattato come eh, i dati influenzano le nostre scelte, hai fatto tanti esempi da Amazon a Netflix, ha il meteo addirittura che condiziona proprio il modo in cui ci vestiamo la mattina. Eh, che impatto avrà tutto questo nel settore immobiliare? Allora, l'impatto non è che ci sarà, l'impatto c'è e c'è già stato perché tutta una serie di dati transitano tutti i giorni in formato digitale, ma anche no, già tra, tra gli agenti immobiliari, tra i loro operatori, all'interno delle agenzie ma il problema qual è? è che solo una piccola parte di queste informazioni di questi dati vengono inseriti poi all'interno dei sistemi informatici il gap a quel punto che cosa diventa? il fatto di non poter accedere a modelli di marketing predittivo ma anche di marketing automation per agevolare sia da una parte il lavoro dell'agente immobiliare ma anche per migliorare quella che è la customer experience dell'utente che magari ha bisogno di stimoli che sempre più gli arrivano e che devono andare a colmare le sue esigenze e si devono cucire un po' addosso a quello che l'aspettativa del cliente grazie, ricordiamo Gestin è uno dei principali software gestionari per gli agenti immobiliari gestin.it è facilissimo e siamo lieti appunto di farvi vedere un po' quello che facciamo per tante grandi realtà in Italia tutti i principali brand le migliori agenzie utilizzano i nostri servizi e siamo veramente orgogliosi di essere al loro fianco tutti i giorni al fianco degli agenti immobiliari grazie mille Angelo, alla prossima, ciao